Salve! Questa sera per cena preparerò i pizzoccheri alla valtellinese e mi fa piacere condividere con voi questa ricetta. È una ricetta facile e ci vuole poco tempo per realizzarla. La ricetta classica prevede come verdura di usare il cavolo verza, ma io questa sera userò il cavolo nero. Vi elenco gli ingredienti. 300 g di cavolo nero 200 g di patate 50 g di burro 2 spicchi d'aglio salvia a piacere, 200 g di fontina, taglieremo le patate a dalini, pezzettini piccoli, così. Poi taglieremo il cavolo nero a strisciolina. Si tagliate, prendiamo tutte le verdure e le mettiamo in una pentola con abbondante acqua fredda salata. E la porteremo a ebollizione. Nel frattempo che le verdure cuociono, tagliamo la fontina o il formaggio bitto se lo preferite a dadini, pezzettini piccoli. La fontina e il bitto andranno aggiunti alla fine della cottura e comunque lo vedremo l'acqua bolle è il momento di mettere i pizzoccheri che cuoceranno in 15 minuti diamo una girata e li lasciamo così nel frattempo in una padella larga Faremo sciogliere il burro insieme con l'aglio e la salvia. Quando il burro sarà sciolto possiamo togliere l'aglio e anche la salvia. Se però lo gradite potete lasciarli. A fine cottura... Scolate la pasta, i pizzoccheri e versateli nella padella e girate in modo che prendano tutto il burro. Poi aggiungete il parmigiano e amalgamate il tutto. Quando il parmigiano sarà ben amalgamato e sciolto, così, verseremo la fontina e continuando a girare faremo in modo che questa si sciolga. Ci vogliono pochi, pochissimi minuti. sciolta aggiustiamo di pepe a piacere e i zuccheri sono pronti.